nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica mantella o spolverino che ho deciso di chiamare Sky per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato della Leana Mondia a linea alveare, questo bellissimo gomitolone da 200 grammi che misura 520 metri ed è un misto di lana, è moer è caldissimo e si lavora molto molto bene, per poter realizzare questa mantellina o spolverino io ho utilizzato due di questi gomitoli, lavorandoli con uncinetto del 4,5 del secondo me ne è avanzato abbastanza quindi già vi dico che per una taglia m vi occorrono due gomitoli per una taglia l vi occorrono invece tre gomitoli e naturalmente potete farla anche più lunga in questo caso taglia s sempre due gomitoli taglia m vi consiglio tre gomitoli taglia l vanno bene tre gomitoli quindi potete farla ancora più lunga e creare proprio un vero spolverino di quelli lunghi lunghi molto belli che vanno sempre comunque molto di moda voglio farvi vedere altri colori che sono a disposizione in realtà ce ne sono circa sei che trovate tutti sul mio sito però io trovo anche questi colori perfetti per poter realizzare questo eh, mantella o spolverino. il marrone che è un classico quindi lo potete abbinare a tantissimi outfit oppure qualcosa di un po più romantico come questo bellissimo sfumato rosa ma come vi dicevo ci sono anche altri colori ci sono delle tonalità di grigio molto belle e anche qualche altra tonalità di rosa eh, come se non mi sbaglio forse l'ho chiamato fragola in questo momento non mi ricordo per quanto riguarda invece la realizzazione come vi dicevo io ho utilizzato l'uncinetto il quattro e mezzo è una lavorazione top down si parte dall'alto e si vanno a creare all'inizio tre angoli due qui laterali e uno dietro e quindi voi all'inizio quando andrete a lavorare questa lavorazione in tondo quindi in alto, vedete appunto tre angoli che poi una volta che andremo a mettere gli scalfi in realtà vedrete che se non ci sarà al fine un angolo solo eh, che è quello che ehm, cioè due angoli che sono quelli laterali mentre dietro diventerà questa striscia lunga eh, disegnata che richiama le strisce qui sulle maniche è una cosa per rendere uh, un po' più movimentato appunto questo um, mantella o spolverino e non dare fare solo esclusivamente eh, la classica maglia alta uh, dappertutto ma dargli appunto un po' di movimento con queste strisce sia laterale dietro che sulle maniche per quanto riguarda gli aumenti allora uh, io ho continuato poi la lavorazione a fare sempre gli aumenti qui sul lato anche perché io ho intenzione di legarmi la mia mantellina anche in questa maniera quindi non, non firmare fermatevi, non fermatevi a fare gli aumenti, ma continuatevi se volete farla, quindi corta come me, in modo tale da poi chiudervela in vita. Ma anche se la volete fare molto lunga, io direi comunque di continuare a fare gli aumenti, perché così viene comunque bella larga, questo movimento molto fluoso, eh, quindi vi consiglio di andare, anche quando la fate lunga, di continuare a fare gli aumenti a inizio e fine giro. Comunque io vi spiegherò tutto durante il video tutorial. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, è molto semplice e va benissimo anche per chi ha le prime armi, quindi se le decidete di realizzarla mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate come Elsa Faccio. E noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra mantella io ho deciso di utilizzare il filato dell'alveare che è questo bellissimo gomitolo con il mohair e questo è il colore che ho scelto io, il blu, è un blu molto particolare e mi piace tantissimo, però qui abbiamo anche altri colori come potete vedere il marrone che ha un po' queste sfumature bianche o anche il rosa antico. Allora per quanto riguarda la lavorazione... Io lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e ho montato 61 catenelle. Ora non abbiamo un vero e proprio multiplo, a parte dirvi che, che 15 catenelle serviranno per creare i triangoli, eh, quindi 5 catenelle per ogni angolo, perché sono triangoli, 15 catenelle, quindi 3 Uh, andiamo a fare uh, tre angoli uh, per quanto riguarda le parti io andrò a dividere in questa maniera le due parti avanti quindi scusate hanno ah, la matita, ma per far vedere bene perché quello in poche parole verrà così eccoci io lavorerò per le due parti dalla fine inizio giro 7 se, maglie 7 maglie Avremo i, i due angoli, poi 16 catenelle, 16 maglie alte. Nel mio caso, un altro angolo e di nuovo 16 maglie alte. Comunque, adesso andiamo a vedere bene. Solo che per le taglie più grandi, allora visto che non c'è un vero e proprio multiplo rispetto alle mie 61 catenelle, per chi ha una taglia M andate ad aumentare di 8 catenelle, in modo tale da mettere poi due maglie alte in più rispetto a me per ogni lato. Quindi dove io ne metterò 7 voi farete le tre iniziali uguali a me, poi invece di andarne a fare 6 ne farete 8, eh, dove io ne farò 16 voi ne farete 18, quindi l'angolo rimarrà sempre che vi servono 5 catenelle per ogni angolo, però andrete appunto come vi ho detto a mettere 2 maglie alte in più rispetto a me, questo se siete una taglia M e se invece siete una taglia come me e avete um, un uncinetto più piccolo, calcolate sempre che dovete andare a mettere qualche maglia in più rispetto a me nei vari lati. I lati sono punto 4, eh, quindi vi consiglio appunto di calcolare se 2 eh, o mai eh, 2 o 3 o 4 maglie alte in più per lato per una taglia L invece, quindi vi consiglio di andare a aumentare di 16 catenelle, in modo tale che rispetto a me per ogni lato avrete uh, 4 maglie alte in più, quindi 4 8 12 16. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella, nella prima catenella e vado a fare altre due maglie alte, una rientro due e adesso vado a lavorare un totale di sei maglie alte una in ogni catenella quindi una due tre quattro cinque 6 mi raccomando perché ha messo le maglie le catenelle in più vado a mettere le maglie alte come ci siamo dette catenella di separazione salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta Catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso vado a fare 16 maglie alte una in ogni catenella. Mi raccomando, che ha messo le catenelle in più, se ne avete messe 8, andate a fare 2 maglie alte in più: se ne avete messe 18, eh, 16 andate a fare 4 maglie alte in più. Quindi io continuo adesso a lavorare facendo 16 maglie alte. Poi vi farò vedere come andare a continuare la lavorazione. Ho realizzato le 16 catenelle vado a fare il mio secondo angolo quindi catenella di separazione salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta catenella di separazione salto 2 catenelle e di nuovo da fare 16 maglie alte mi raccomando come sempre per chi ha messo le catenelle in più vado a mettere quante maglie alte servono appunto per il numero di catenelle che è andata ad aggiungere quindi io continuo in questa maniera lavorando di nuovo 16 maglie alte ho realizzato le mie 16 maglie alte catenella di separazione salto 2 catenelle entrò nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta catenella di separazione adesso devo andare a fare di nuovo le mie 6 maglie alte quindi salto le due maglie alte vado a le due catenelle vado a fare 6 maglie alte una 2 3 4 5 e 6 Vado nell'ultima catenella e vado a realizzare le mie scusate, non riesco a entrare con ok, e vado a realizzare le mie tre maglie alte, quindi una 2 e 3 abbiamo così terminato il nostro giro base quindi ci tiriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro primo giro che è il giro che faremo sempre e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro nella prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta una maglia alta sopra ciascuna delle altre maglie alte e fermandosi prima dell'ultima quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera quindi maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta nell'ultima maglia alta invece di maglie alte andiamo a fare due quindi una e rientro 2 catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare due maglie alte una due. E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta quindi continuo a lavorare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta sono arrivata all'ultima maglia alta e vado a fare di nuovo due maglie alte una e rientro due catenella di separazione archetto di una catenella del ventaglio e andiamo a fare il nostro ventaglio maglia alta catenella rientro un'altra maglia alta catenella di separazione di nuovo dove ho la prima maglia alta realizzo due maglie alte una due e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima maglia alta una volta arrivati vi faccio vedere come continuare il nostro primo giro Sono arrivata alla penultima maglia alta e quindi di nuovo vado a fare due maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e di nuovo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta. Una, due. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Fino ad arrivare alla penultima maglia alta quindi davvero molto molto semplice sto per arrivare dove ho la mia penultima maglia alta arrivo quindi sono arrivata nell'ultima maglia alta e vado a fare i miei due maglie alte una e due e si ricomincia da capo facendo sempre questo giro ora quindi noi inizieremo facendo sempre due maglie alte sopra la prima maglia alta, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta e poi il nostro ventaglio e andremo a fare questi aumenti fino ad arrivare agli scalfi. Mi raccomando, più viene larga meglio è, quindi io non smetterò mai di fare gli aumenti fino ad arrivare ai marcatori. Dovete tenere considerare una cosa, noi abbiamo questi tre angoli, ma in realtà questa sarà, sarà la striscia di ventagli che andrà al centro della schiena dietro, mentre queste due sono le strisce che andranno sopra le nostre maniche quando andremo a mettere i marcatori vedete che noi marcatori li metteremo contando delle maglie alte dai ventagli questi laterali conteremo delle maglie alte qui delle maglie alte qui stesso numero eh, per fare un esempio saranno 13 di qua 13 di qua uniremo e metteremo il marcatore in modo tale appunto che ad avere la striscia di ventagli che va dietro la schiena e la striscia di ventagli che va sulle maniche. Naturalmente quando lo dividerò aiuterò anche a chi le taglie più grandi a dire quante maglie dovrete mettere. Però noi continuiamo in questa maniera, quindi andate a fare sempre gli aumenti fino ad arrivare a poter mettere i marcatori e io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro allora io ho fatto 14 giri quindi dal primo giro al uh, in totale ho fatto 14 giri facendo gli aumenti sempre in tutti gli angoli quindi sia qua dietro che i due di lato a questo punto posso mettere i marcatori per poter mettere i marcatori io ho piegato come vedete da questo lato facendo in modo che al centro qui ci siano i miei angoli 1 e 2 il terzo sta dietro dall'angolo sono andata a contare da qui a qui 16 maglie sia da questo lato che da quest'altro lato e li ho fermati con un marcatore stessa cosa da quest'altro lato ho contato dal ventaglio a scendere 16 maglie alte sia avanti che indietro e ho messo il mio marcatore ora per quanto riguarda le taglie più grandi come giri di aumenti io direi che una taglia M deve arrivare almeno a 16 se non anche 17 giri e che invece di andare a mettere 16 maglie devi andarle a mettere almeno 19 quindi mettete 19 maglie di qua e 19 maglie da quest'altra parte Taglia L invece come giri arrivate anche uh, io direi 20 giri e qui invece di andare a mettere uh, 19 maglie alte o 16 maglie alte ne andate a mettere almeno 22 quindi da qui a qui contate ne mettete 22 da qui a qui anche in questo caso 22 una volta fatto ciò naturalmente questo se avete montato il mio stesso numero di maglie in tal caso se non l'avete fatto mi raccomando dopo aver fatto tipo sempre per una taglia S potete fare il mio stesso numero di giri um, però eh, se avete montato um, più catenelle eh, magari vi fermate a un giro in prima di fare il um, Uh, un giro prima di aumenti mentre dicevo se siete se avete montato più uh, catenelle è anche probabile per una taglia più grande comunque che uh, vanno sempre bene fare 17 giri e 20 giri come vi ho detto però qui magari dovete andare a mettere meno maglie um, vedete un po' come regolate mettete i marcatori per capire come andare a mettere il vostro uh, marcatore quindi um, fate delle prove e poi possiamo potete continuare a lavorare ora per continuare a lavorare io quindi lavorerò in prima, prima le maniche il corpo della uh, mia uh, mantella uh, spolverino e vi dico già che gli aumenti li farò soltanto qui qui avanti per qualche altro giro naturalmente poi vi farò sapere uh, quante volte ho fatto il giro con gli aumenti mentre dietro non lo andrò a fare più comunque quindi possiamo iniziare a fare il nostro giro quindi io riprendo a lavorare andando a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientrando nella stessa catenella di base e andando a fare un'altra maglia alta e procederò a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al marcatore vi farò vedere come passare quindi dal dietro a ah, davanti al dietro come vedete sono quasi arrivata al mio marcatore quindi vado a fare l'ultima maglia alta e ho qui il mio marcatore lo vado a togliere E vado a fare una maglia alta entrando nella maglia alta dove avevo un marcatore, sia avanti che dietro. E vado a fare la mia maglia alta. Scusate, era un po' troppo in alto con la telecamera, quindi ve lo vado a rifare andando più in basso. Prendo il filo, entro nella maglia alta avanti anche in quella dietro, e vado a fare la mia maglia alta. E quindi di nuovo vado a fare adesso la lavorazione dietro una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuerò fino ad arrivare all'angolo per farvi vedere come non fare più aumenti. Però voi invece, se volete fare il vostro ehm, eh, la vostra mantella larga anche dietro potete fare gli ulteriori aumenti. Io per il momento preferisco non farli, casomai li farò quando sarò più giù, per adesso preferisco fare qualche giro con gli aumenti solamente eh, sul davanti, poi vedrò se fa, tornare a fare degli aumenti anche dietro. Quindi, per adesso continuo a lavorare, quindi ci vediamo quando siamo al nostro angolo dietro, chiamavano ancora angolo, però in realtà adesso è una striscia dietro e vi farò vedere appunto come fare non fare più aumenti. Quindi, sono nella parte dietro, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Non vado a fare la, la maglia alta sopra l'ultima due, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, ma ne lascio una sola. Quindi catenella di separazione, vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare le mie tre maglie alte separate da una catenella, quindi una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione e anche qui vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi non faccio più le due maglie, iniziali, maglie alte nella maglia alta iniziale ma direttamente una sola. E adesso continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcatore e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti ed eccoci qua stiamo per arrivare al nostro marcatore quindi andiamo a fare una maglia alta prima l'ultima maglia alta prima del marcatore andiamo a togliere il nostro marcatore o marca punti come preferite chiamarlo e andiamo a fare la nostra maglia alta quindi io entro prendo il filo entro una maglia alta dietro prendo anche la maglia alta del davanti e vado a fare una maglia alta quindi, adesso di nuovo andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta ricordatevi solo che noi andremo a finire perché siamo sul davanti facendo due maglie alte sulla punta del davanti quindi continuiamo continuerò io a lavorare poi sempre in questa maniera facendo due aumenti sul davanti sulle due punti avanti e nessun aumento dietro e eh, poi naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere il giro con gli aumenti e poi mi sono fermata sul davanti mi tiro anche anche se a un certo punto ho ricominciato a fare gli aumenti dietro, quindi, man mano che procederò, alla fine eh, vi farò sapere tutto quanto. Poi andremo a vi farò vedere come andare a realizzare la nostra manica allora io ho ripetuto il giro dallo scalfo fino a giù per 19 volte e sono andata sempre a fare l'aumento sia all'inizio che a fine giro quindi ho sempre fatto l'aumento e come lunghezza per me va più che bene adesso quindi possiamo andare a passare a fare la manica mi raccomando per chi lo vuole fare più lungo va a fare sempre più giri continua sempre a fare gli aumenti laterali così viene sempre questa sorta poi quando si indossa di linea un po obliqua mentre dietro è, adesso è dritta quindi non abbiamo fatto gli aumenti più dietro ma soltanto a inizio e fine giro allora per lavorare la nostra manica io lavorerò sempre con un centro del 4 e mezzo e ci agganciamo sotto dove abbiamo in corrispondenza la maglia alta lavorata um, avanti e indietro proprio per poter fare la lavorazione del nostro corpo della maglia quindi entriamo in entrambi quindi sia qui che qui con l'uncinetto e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che che la nostra prima maglia alta io ho preso il filo e adesso vado a fare le 3 catenelle e ora lavoro normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta mi raccomando quando andate a lavorare la maglia alta non entrate soltanto qui dove ci sono eh, i due filini ma entrate nel terzo quindi entrate più a profondo in modo tale che la striscia che dobbiamo fare qui non vada poi a spostarsi, ma resti a dritta. Se andate a lavorare invece entrando soltanto sui due filetti, la lavorazione tende a spostarsi, quindi mi raccomando, entrate più internamente in questa maniera. Quindi, continuo, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Non devo andare a fare più aumenti io nella mia la mia manica quindi continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta ricordandoci sempre di entrare bene nella maglia alta sottostante e quindi mi trovo qui ecco qua sto per arrivare dove ho Avevo questo era il mio angolo ma adesso è diventata la striscia uh, della mia manica quindi vado a fare l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta non ne vado a fare due perché non devo fare più aumenti quindi solo una catenella di separazione vado nel ventaglio maglia alta catenella rientro maglia alta catenella di separazione anche in questo caso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi non vado a fare più aumenti Ma vado a lavorare solamente maglie alte sopra maglie alte e continuerò a fare questo giro per tutta la lunghezza della mia manica naturalmente vi dirò quanto è venuta lunga la mia manica quindi quanti giri sono andata a fare quindi vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta voglio arrivare alla fine così vi faccio vedere come andare a chiudere il giro quindi continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta sto quasi terminando il mio giro vedete io entro sempre all'interno della maglia alta non nelle due ed eccoci qua stiamo per terminare quindi vado a fare le mie ultime due maglie alte ed entro nella terza catenella che qui voleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e poi vado a fare 3 catenelle e si ricomincia dal capo a lavorare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta e a fare qui il ventaglio dove abbiamo il nostro ventaglio io alla fine adesso continuerò di dirò alla fine quanti giri ho, ho fatto della uh, manica ho terminato la manica, io a questo punto ho fatto un totale di 27 giri, quindi dallo scalfo fino a giù 27 giri. Come potete vedere questa è la striscia che viene nella manica in alto, mentre sotto è chiusa e adesso andrò a fare anche la seconda manica e la mia eh, mantella sarà terminata.